Tutta la storia di Verga, o almeno la storia del Verga Maggiore, nasce da un confronto con la modernità, nasce da una sorta di corpo a corpo con la modernità. I poli costante della sua attenzione sono il mondo arcaico-rurale, che è un mondo premoderno, e i guasti che in questo mondo arcaico-rurale ha prodotto la modernità. I due personaggi principali del romanzo, Padron Tony e il nipote Ntoni, eh, esprimono due mondi diversi. Il Padron Tony è un personaggio epico, parla un unico linguaggio, conosce un'unica verità che è la verità eh, dei proverbi, ed è quindi un personaggio statico, non ha un'evoluzione, viceversa il nipote non è un personaggio epico, ma è un personaggio eh, romanzesco, mentre padron Tony è un personaggio monologico, eh, monologico come direbbe Bactina, cioè un personaggio che conosce un'unica verità, così non è per... Eh, per Antoni, che invece è un personaggio che è diviso fra verità diverse, diviso fra mondi diversi, è un personaggio scisso, è un personaggio eh, contraddittorio, è un personaggio in crisi, è un personaggio che sa usare linguaggi diversi, sa leggere il giornale, sa parlare col farmacista, ma sa parlare anche col nonno e, eh, e, con, i, e con i fratelli, è quindi un personaggio profondamente eh, problematico e quindi un personaggio profondamente moderno.